Ehi hey là bentornati in questo nuovo video del canale Nove Electric Studios. Allora, questo sarà un breve video per spiegarvi l'origine del nome del mio canale. In base a cosa l'ho scelto. Allora, parliamo della prima parola, in prima parte del nome che è Nove Electric. Allora, Nove Electric sta per nuova corrente. Nov, nuovo, Electric, elettricità, electric, corrente. Intesa come corrente elettrica appunto, poi altre caratteristica che mi ha fatto scegliere il nome. Questo è il, a me piace il colore blu quindi metterò spesso robe blu. Sappiatelo, e quindi sarà la corrente viene visualizzata con delle scariche blu di solito e quindi corrente blu nuova corrente, poi un'altra fase si riferisce a nuova, nuova corrente, nuovo canale canale di corrente nuovo flusso elettrico nuovi video nuove emozioni e quindi nuova vita praticamente questa è l'origine del canale del nome Nova Electric mentre Studios sta per indi indicare la zona cioè diciamo la produzione no come nei film si mette tipo che ne so Cine, Sony, Studios, uh, Production, una roba del genere, così Quindi io ho deciso questo nome, Nova Electric Studios Qui, questa è la breve spiegazione da dove è originato il mio nome del mio canale Per, uh, se volete altre spiegazioni, lasciate dei commenti, delle richieste nei, sotto lì, nel, nel apposito spazio dei commenti se avete richieste per video, lasciatele nei commenti. Se riesco caricherò questo video entro questa sera caricherò il video e subito dopo di questo video a seguirci sarà se riesco sempre questa sera. Siccome sabato non riuscirò a caricare video ci sarà il 19esimo episodio della prima serie di Minecraft. Allora, una cosa un'altra cosa volevo dirvi è cercherò di essere più ciclico nei video nel caricamento cercherò di fissare un giorno però siccome adesso faccio quando riesco cercherò di fissare un giorno per esempio il sabato che di solito non ho grandi cose il sabato, ogni sabato pubblicherò un video ammesso che non ho impegno quel sabato per esempio questo sabato non riesco e quindi lo pubblico adesso se riesco oppure dopo il sabato poi più avanti cercherò di fissare anche un'ora non sarà sempre rispettabile ma comunque il giorno meno male è rispettabile tanto per caricare un video non ci vuole niente lo metto lì in carica poi un paio di minuti si carica quindi questo è l'origine del mio nome vi aspetto in nuove elettrizzanti avventure nuove elettrizzanti episodi di minecraft Elettrizzanti scoperte un saluto elettrizzante dal vostro elettrizzante Nova Electric Studios